Sì, grazie Presidente. Allora, visto che il collega Sturni ha già approfondito e già spiegato bene i, i motivi che eh, ci spingono a questo impegno, mh, vorrei sottolineare anche il, il, il lato dell'accessibilità eh, anche alle persone con, eh, con disabilità. Mh, ad esempio i cittadini ciechi che eh, si trovano a non poter comprendere molto spesso il contenuto degli atti anche politici pubblicati sul, sulla nostra pagina web eh, e questo sistema di digitalizzazione quindi, eh, delle nostre firme e quindi di pubblicazione eh, di pubblicazione dei, eh, dei documenti nel formato originale consentirebbe di utilizzare eh, dei sintetizzatori vocali e quindi di poter comprenderne il contenuto e poter partecipare maggiormente in maniera ancora più attiva con l'attività politica di questa amministrazione. Quindi ancora una volta in un'ottica di accessibilità universale eh, prendiamo questo, questo impegno come una, una maggiore attenzione nei riguardi di tutti i cittadini e eh, un, a collaborare con un'amministrazione quanto più trasparente grazie